Parliamo di Morbius, il nuovo film della Marvel. Di cui non so una benamata mazza. Ma io non so niente di Morbius, neanche. Cioè, io leggevo l'uomo ragno quando ero a Pischello. E quando c'era Morbius negli episodi, cioè, nel, nel, nel volume, io facevo così: no, palla vale, Morbius. Mi stava proprio sul cazzo. Perché comunque non lo vedevo come un personaggio horror come lo vedo adesso, no? Che invece mi ha intrigato di più il fatto che, che almeno ci fosse un, un personaggio horror nella Marvel Però veramente quando c'era il fumetto con Marvel dicevo, minchia che due coglioni Eh, ma siccome la Marvel sta finendo un po' le cartucce, stanno andando a recuperare un po' tutti i, i personaggi possibili E qua... Qua la quantità di errori Che fa sono veramente tanti Ragazzi sono tanti, Non è tutto Non è tutto Da buttare Non è tutto da buttare ma È la Marvel eh? Cioè Soprattutto Io non credo che avrebbero fatto un film così Se avessero visto The Batman Perché The Batman calculo oltretutto è un noir questo l'hanno fatto in contemporanea quindi adesso secondo me la DC gli ha un pochino messo il fuoco sotto adesso vedremo se a alzare il tiro perché è vero che la DC cerca sempre di essere un po più autoriale la Marvel invece manco per il cazzo manco ci prova ad... manco da lontano proprio e... chi è Morbius Intanto che cerco chi è il regista, che l'hanno pescato da chissà dove. Daniel Espinosa. Non facciamo, non facciamo subito quelli. Oh, ma chi cazzo è questo? Magari uno è bravo anche se non ha fatto tantissime cose. Infatti è molto, è molto giovane. Ha fatto 4-5 film. No, di più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 film in cantiere, beh, insomma è uno che è lanciatissimo proprio, eh, perché ha due film contemporaneamente Jared Leto, Michael Keaton, insomma, che, si, che faccia parte del cast è un po' un eufemismo, eh? cioè fa parte del, del post della scena post-credit o quasi post-credit che, tra l'altro è uno dei tasti dolenti di questo film come faccio però a raccontarvi la trama senza mettermi sotto, tipo, trama? <ride> Il biochimico Michael Morbius, che ha un problema al sangue, è nato, è nato sfigato, è nato con, eh, con questo sangue sfigato, e deve continuamente fare trasfusione, eccetera. È molto intelligente, è cresciuto praticamente ospedalizzato dalla mattina alla sera, però è molto intelligente, si diventa un, uno scienziato che eh, vince persino un premio Nobel e gli sputa, glielo risputa indietro perché è troppo, lui è troppo figo per prendersi un premio Nobel. La sua, vabbè, poi guardiamoci il trailer intanto che, che, vi, che vi dico di cosa parla. La sua assistente gli, an, gli dice anche ma figlia ti so, cioè sai che i premi Nobel sono soldi? No, se ti servono per la ricerca... Vabbè. Quindi uno è così intelligente da creare una serie di cose e vincere il premio Nobel, ma non da capire che il premio Nobel sono soldi. E i geni, i geni sono così, sono un po'... un po' così. Geni e sregolatezza. Mi fa morire quelli che fanno la recensione. Oh mio Dio, che brutto Morbius, che... bello, brutto, cioè... ma di che... Cosa potete aspettarvi da questo film? Cioè, esattamente quello che vedrete. Uh, C'è solo una piccola... Chissà com'era com in inglese, ecco. Questa è una domanda che mi faccio. Io penso che tutti i film in lingua originale guadagnino un bel 40% di bellezza, diciamo. Come se, la... sì, come se fosse una skill, no? Un 40% di bellezza solo perché sono in lingua originale, perché, ragazzi, ma perché i doppiatori italiani, cioè, non è vero che sono bravi, cioè, ci sono quelli bravi e poi ce ne sono altri che non sono bravi o che non hanno il tempo per fare un lavoro come si deve perché sono stati pagati poco, quindi fanno tutto la cazzo di cane con traduzioni sbagliate e, e cose pazzesche, cose pazzesche. Guardatevi qualsiasi film con la voce del vero attore e godrete molto di più Andiamo a vederci il thriller Uno penserà che sono un tema, invece lo dedico apposta a queste cose. Anni fa Persone in tutto il mondo hanno la mia malattia Sono qui per trovare una cura Dobbiamo superare i limiti, prenderci dei rischi Se vuoi scappare, fallo adesso Dottor Michael Morbius, lei è scomparso per due mesi. As stranger, perché... Poi è stato trovato su una nave cargo arenata al largo di Long Island. Peccato per una cosa. Che toga. cosa si è fatto, dottore? Vorrei saperlo. Stavo morendo e ora sono più vivo che mai. Ci sono dei limiti, devono esserci. Qualcosa dentro di me mi spinge a consumare sangue. Michael? Mezza città vuole ucciderti. Non succedeva nulla del genere da quella faccenda a San Francisco. No? L'altra metà vuole controllarti. Ehi, hey, dottor Michael, dovremmo restare in contatto. Farei di tutto per salvare una vita. Tutto non successo, so di cosa sono capace. Tu no? so, salvi le persone, non le uccidi. Sei qui per curare il mondo? O per distruggerlo? Allora, nessuna delle scene che vedete è. è collegata. Tu a chi diavolo scena? sei? Io sono Venom Scherzo, sono il dottor Michael Morbius, al tuo servizio. Forse questa è la battuta più bella del film, eh, quando dice... Vabbè, lui vede che quest'uomo è super forte. Eh, e dice, ma chi sei che sei più forte? Lui dice, sono Venom. Lì, devo dire che mi ha fatto un po' ridere, anche perché, essendo che i diritti di questi personaggi sono, sono strani, sono stati comprati da Sony... In modo singolo Infatti in Venom non vedete mai Spider-Man e altri personaggi E in, Mor in Morbius non vedete mai eh, Spider-Man Ma vedete l'avvoltoio come avete visto C'è cioè Michael Keaton e dicevo Ma che cosa ha fatto di male? Deve dei soldi a, dei... a qualcuno per fare questi film? Non lo so Perché poi li fa ma li fa anche in un modo che boh, Non mi piace molto Allora Devo dire, allora, non so se cominciare dagli aspetti sgradevoli che però sono anche abbastanza telefonati. Sì, partiamo da quelli. Allora, innanzitutto è un film Marvel. Quindi io mi chiedo, ma chi è che veramente pensa di andare a vedere un capolavoro? Perché io ho visto la gente delusa. Ma questa gente delusa è la stessa che probabilmente invece era ipergasata per Spider-Man 3, quello l'ultimo. Tutti e tre gli Spider-Man, ma cioè, ragazzi, ma fa... è un filmaccio anche quello, anche se ha scritto meglio dei due precedenti. Poi mi sembra che un po' il parametro sia questo: no, cioè, Marvel fa, eh, Marvel fa, dei, fi sì, Marvel fa dei film orrendi, e poi ne fa uno migliore, e, e la gente inizia a essere contenta. Eh... In realtà qui è stato fatto più o meno la stessa cosa, cioè eh, viene, preso, viene, viene preso un personaggio con la solita struttura del, del, del, dello scienziato che, che fa l'esperimento, insomma l'esperimento va male, si trasforma in mostro, e questa parte in realtà è anche figa, ed è la parte che mi ha attratto, perché è chiaramente una citazione di Frankenstein, di dottor jekyll più che Frankenstein. dottor jekyll misto a dracula perché c'è un po di tutto però diciamo che il meccanismo del creo una cura e poi me... una cura che mi incula la cura che mi, che mi si va alla fine va male e mi si rivolta conto, contro è quella di dottor jekyll e misteri cioè era era un po la base di quello poi il tema dei vampiri è fighissimo, è fi e sono molto belle le... ...bello che sia stata tirata in ballo tutta con gli estrelli, eh, della Costa Rica, mi sembra. Quelli veri che si nutrono veramente di sangue, però ecco, ci sono scene un po' ridicole, come lui che li va a catturare, si vede nel trailer, che si mette lì come esca, con... si taglia una mano e per catturare i sì. era assolutamente necessario bastava andare al Carrefour comprare due bistecche che hanno ancora un po' di sanguino e le appoggiavi lì io credo che i pipistrelli non avrebbero fatto tanto gli schizzinosi ecco eh, magari toglievi la pellicola ed erano contenti quindi non era necessario andare lì a tagliarsi la mano che poi ti viene anche un'infezione poi oltretutto anche una salute cagionevole non mi sembra proprio il caso comunque di questo tipo di eh... Sciocchezze, no, in... ne è pieno il film, come ne, è pieno, eh, ne sono pieni i film Marvel, ma come ne sono pieni anche dei film belli di genere. Non è che bisogna accanirsi sul fatto che alcune cose non sono eh, credibili, perché ci, ci può stare ogni tanto, chiudere un occhio. Lo si fa però molto più volentieri quando un film è bello. Questo è un film che fondamentalmente uh, Non lo è Non lo è Anche se ha delle belle atmosfere ha delle atmosfere horror Io ho ipnotizzato con le mie chiacchiere che non... Qualcuno l'ha visto Qualcuno l'ha vedere. Io so che non è il vostro genere Quindi è, è un attimo Una cosa che, che faccio fuori da. Però è vero anche che è l'unico film Marvel eh, Marvel o di sì insomma Che ha un po' di horror effettivamente al suo interno e sono anni che cercano di spacciarci nuovi horror che cioè dicono ah nuovo Str Doctor Strange Horror, il nuovo New, New Mutant, io lo chiamo New Mutant mi fa così cagare lì, quel film lì, a solo a pensarci che non lo guarderò mai e continuerò a chiamarlo New Mutant ma Steffi, allora dalle poche cose che ti, che ti ho sentito citare non credo che possa andare bene per te perché è veramente troppo troppo basic I dialoghi non sono brillanti, non c'è niente di brillante ecco le, le uniche cose che sono diciamo, degne di nota sono Jared Leto eh, perché comunque alla fine è un attore di grande caratura comunque sa fare tutto sa fare tutto fare drammatici, film mainstream, d'azione come questi e, e poi c'è una forte componente legata al suo fascino Jared Leto è, come, è veramente come un vampiro nel senso che non è solo bello, ma è anche affascinante eh, lui sa di essere affascinante Sa di avere questo superpotere È un superpotere Tipico dei vampiri tra l'altro Quindi Ci sta tutto, sta tutto. Cioè, Penso sia uno dei pochi Attori che con 30 kg in meno Super magro Attaccato a, a un tubo ed deambula come un rachitico Riesce ad essere sexy comunque cioè, Io penso che che eh, un po' abbiano giocato su questo: cioè su attirare un buona parte di pubblico femminile e o maschile, eh, diciamo, non eterosessuale. Che Che comunque eh, può, può apprezzarlo esteticamente. E poi, vabbè, come attore spacca. Ha la faccia da pipistrello. Sì, sì, sì, sì, beh, lui è. Lui, secondo me, ha un grande fashion. È, un grande, è una grande capacità di. Uh, Bucca lo schermo Bucca lo schermo Infatti il film che ruota praticamente tutto intorno a lui E la sua interpretazione È anche abbastanza scorrevole uh, Rispetto ai soliti film della Marvel Che veramente c'è da uccidersi L'altro giorno <ride> Guardavo Disney Plus Perché l'ho fatto per, per far vedere un film a mio figlio E tra l'altro lì forse vedrò tutti gli alien Cioè li, li riguarderò lì eh, ci sono tutti i nuovi Marvel oh ma li guardavo non ce ne proprio non avevo nessuna voglia di mettermi nessuno proprio zero totale zero totale, hanno tutti comunque questa cosa che devono essere super infantili stile come, come tipo di cinema mentre già questo è un film che ha un linguaggio molto più adulto eh, peccato che però non sia stato fatto niente a livello di storia nel senso, che poi la storia veramente è inesistente, non è. Non, ha, non riesce a creare un, un pathos con, le, con gli altri personaggi e quindi, fondamentalmente, è tutto intorno a, a Deleto. Però non so come dire, non è che funziona come funzionerebbe in Joker, che eh, è un personaggio che ha più personalità e quindi che. che, che sono più personaggi in realtà Joker all'interno del film quindi il film può giocare tutto su un personaggio perché lo stesso personaggio cambia eh, è un po' da questo punto di vista è un po' noioso eh. mi dispiace che le parti tra virgolette horror dove lui si trasforma in vampiro alla fine per una questione probabilmente di dire di di Accessibilità al prodotto da parte anche di un pubblico più giovane. Non c'è una goccia di sangue. Cioè, la goccia di sangue c'è, ma non che fuoriesce dai corpi. E lui squarcia fa, ma non si vede niente. E questo è un po' un'autocensura che a livello registico è veramente piavole. Proprio se ne accorge chiunque che l'hai volutamente fatta vedere perché... e quindi questo trasmette comunque una... un sapore proprio da, da prodotto plastica impacchettato e stato al supermercato, cioè questo è... Eh... non mi sono dispiaciute le trasformazioni del viso di Jared Leto in questo Morbius che alla fine assomiglia molto al, al fumetto però poi alla lunga, con anche un altro personaggio che si trasformerà in vampiro, diventano veramente noiosissime. Anche i combattimenti, tutti in CGI, sembrano usciti da un film degli anni 2000. No, non sono molto realistici. Sono molto belli, molto dinamici. Eh, però, non, non sono molto realistici i corpi, le anatomie, un po' caricaturali, un po' fumettose. Quindi veri Che dire ragazzi, eh, se siete fan della Marvel, non è un pro non è tra i prodotti peggiori che hanno fatto. Per me i primi du i due Spider-Man, i primi due spider con Tom Holland sono da vomito proprio, ovvero me. La <coughs> no, mi si è proprio incastrata la voce. I primi due Spider-Man con Tom Holland sono una roba vergognosa, sono una stupidità inaudita. Eh, questo sembra um, girato da Jane Campion a confronto a confronto di quelli lì. Quindi, comunque, se siete, diciamo, dei tuttologi del mondo Marvel, volete guardarvelo, guardatelo. Un peccato per chi è magari un super come si dice? Un super fan della Marvel. Non vedere il costume Morbius. Quello vero, quello di una volta. Che secondo me era un costume perché era una versione. Uh, di, del, del, del costume del conte dracula fatta in versione supereroistica. vogliono fare i film horror e poi censurano le scene horror meglio che tornino a fare i film ma anche secondo me nel senso che non gli dai quel sapore horror perché poi disilludi, disattendi uh, poteva essere semplicemente action e basta Appunto. e tutto questo sapore lugubre è telefonato no? cioè Telefonato nel senso che era d'obbligo Siccome lui è un vampiro è d'obbligo farlo così Ok Ma non è così nel fumetto Nel fumetto è molto alla luce del sole Non è... Morbius non è così dark È dark ma non è così tanto dark Qua è, Qua è, un, po un, co... è un po' come vedere il corvo Ecco un altro difetto enorme È che Morbius non è buono e qui invece si è, voluti, si è voluto fare un personaggio buono, ma estremamente buono. Uh, e quindi uh, quando poi sappiamo già che andrà a diventare un nemico di Spider-Man o di chissà chi cazzo, e si alleerà con il l'avvoltoio uh, per questo si sa, ragazzi. Se mi dite spoiler, vi uh, succendo un occhio e poi anche nell'altro. Cioè, lo vedete nel trailer, lo sapete comparirà l'avoltoio. allora mi viene da dire questo gioco del farlo buono e poi dopo tutto ad un tratto di diventa cattivo mi sembra un cioè. allora poteva essere molto più interessante nella trama vedere Morbius un personaggio buono che si trasforma piano piano per una serie di ragioni in cattivo e magari non perché colato pepistrello lo fa diventare cattivo Uh, anche perché, perché il pipistrello non è che può essere forza, Anzi Quindi Diciamo che non è tra i peggiori film della Marvel che ho visto Non è uno di quei film che mi fa dire Oh my god Cioè Può essere Spider-Man Che sopportare questo è un po' tutto per quanto riguarda Morbius Non è horror Quel poco di horror che, che si vede dis disattendere aspettative, ecco. C'è una buona parte di action Ci sono anche delle scene molto carine mi, mi sono piaciute le scene in cui lui inizia a stare meglio Perché chiaramente lo sapete Diventa un vero bel Molto belle certe scene dove lui chiaramente ha, ha i poteri del pipistrello vi, non vi dico niente sapete quali sono i poteri del pipistrello mm. tipo, il tipo il sonar no cioè di mandare delle onde eh, e poi essere in grado di calcolarne eh, la distanza in cui queste onde rimbalzano e quindi lui, praticamente il pipistrello è capace di disegnare una mappa tridimensionale nella sua mente di quello che è intorno eh, è pazzesco, ragazzi. Io non riesco neanche a. Se mi dicono, ah, vuoi comprare un chilo di pasta e due bottiglie d'acqua? Io compro due chili di pasta e una bottiglia d'acqua. E Siri, è più, e Siri del mio telefono, è ancora più scemo di me, ogni tanto parte. <ride> E niente, questo è, questo è tutto per Morbius. <ride> comunque, comu eccoci. Ho appena finito di parlare di Morbius. L'unico che poteva essere interessato un filino, un filino, al, a, al mio parere, su questo film, che sicuramente è, pi è più avvezzo ai film della Marvel, era Silvano ed è arrivato adesso. Ma te lo dico, non ti costringo a riguardarmi la live. Visto che sei comunque quando puoi, ci sei sempre in live. Non ti costringo. Allora, Morbius non fa cagar, ma è esattamente quello che mi aspettavo non è... è privo di mordente, non c'è niente di nuovo, non c'è niente di sorprendente c'è qualche aspetto interessante che può essere appunto Jared Leto perché ha una grande personalità, è bravo, però ecco, oltre a questo un paio di scene carine non c'è niente, non c'è proprio niente, non c'è storia, non c'è... Dorme. No, non si dorme, ci sono fin dove si dorme di più. Però da vedere a tempo perso... Eh, eh, dipende. Io non lo vedrei proprio. Un fan, un fan della Marvel dovrebbe vederlo, secondo me. Uno proprio di quelli... Sfegatati, dovrebbe vederlo subito perché comunque i film sono quei film lì, sono il tuo genere, ti piace e uno così così si può aspettare tranquillamente che esca su Disney Plus. Se devo essere sincero.